Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e dopo un po' di tempo mi faccio rivedere, risentire, perché beh, per chi mi segue sa che sono impegnatissimo con le live di Motori nella Leggenda, di, del campionato Formula 1 SPS, della fine del campionato DTM, insomma eh, mi prendono abbastanza tempo e quindi sono un po' lontano diciamo, dalla eh, videocamera. Eh, quest'oggi faccio questo video perché eh, voglio chiarire, anzi mh, darvi le istruzioni di come eh, iscriversi e partecipare ai campionati che SimDrivers organizza. Attualmente non c'è nulla in programma, diciamo nel breve periodo, però prossimamente eh, sicuramente sarà lanciato un, un evento a tre tappe probabilmente per diciamo, riprendere un po' il filo di, di, del discorso di quelle che sono le competizioni, i campionati eccetera, per poi eventualmente fare un periodo più lungo, un po' più impegnativo. Quindi come si fa ad iscriversi? Prima cosa dovete iscrivervi al forum simdrivers.eu, dopodiché vi invito caldamente a iscrivervi al canale YouTube qui se non l'avete fatto, attivate la campanellina per essere notificati ogni qualvolta pubblico un video che magari lì dentro ci sta pure un trailer oppure un video in cui io parlo e vi spiego di cosa si tratta quando sarà le date e quello che è quindi questi due passaggi sono fondamentali così prima date la vostra adesione e più avete chance di poter partecipare perché comunque eh, per chi ha un periodo di esperienza per quanto riguarda gli eventi e i campionati il numero è sempre a numero chiuso Quindi, diciamo che in base al tipo di simulatore e di server che si ha a disposizione i posti diciamo che sono sono abbastanza limitati quindi si parla di 20-25-30 persone al massimo, quindi rimanete aggiornati il più possibile. Poi, niente diciamo in modo molto classico, basterà lasciare l'iscrizione nel post dedicato sul forum in cui c'è scritto per le iscrizioni. Eh, lasciare nome e cognome, eh, se c'è un, uh, un nickname, uh, che ne so, un numero di, di Steam, insomma, in base all'organizzazione. Poi vedrete quali sono le richieste e cosa si richiede appunto per la parte partecipazione. Questo era un punto assolutamente che mi premeva eh, diciamo, chiarire per tutti quelli che mi chiedono le, le, le, la stessa cosa nei commenti, fabbrico mi faccia partecipare, nelle live eccetera e per chi si ponesse la domanda appunto di eh, quando è che sarà il prossimo evento, rimanete sintonizzati perché penso che nel breve periodo dovremmo eh, organizzare qualcosa e poi volevo condividere con voi ragazzi eh, che finalmente dopo una decisione travagliatissima ho preordinato il podium della Fanatec, cioè il direct drive della Fanatec e qui ci vorrebbe eh, fuori di artificio, allora perché travagliata? Perché prima di tutto per una questione economica, perché il costo, basta andare a vedere sul sito, è un costo molto importante per quanto riguarda un volante e ricordiamo che è una periferica di gioco e andare a spendere da 1000 a 1500 euro per un volante senza manco la pedaliera voglio dire è un costo molto importante almeno per quanto mi riguarda eh, travagliata anche perché eh, io ero ehm, diciamo indeciso su tutti i modelli e le marche che sono disponibili e ho condiviso questa scelta Um, diciamo confrontandomi con Vincenzo Nixon su 1,2,3 che penso per chi mi segue lo conosce benissimo, un mio carissimo amico che lui invece ha scelto il Simcube 2 per vari motivi adesso non vi spiego perché lui ha scelto quello eh, perché sono affari suoi <ride> ma vi spiego perché ho scelto il, il, il podium della Fanatec Fanatec è un marchio che mi è sempre piaciuto, d'altronde ho una V3 come pedaliera che mi soddisfa tantissimo e ho avuto già un volante in precedenza e non ho avuto particolari problemi con questo brand. Ma poi perché c'è un fattore molto importante per quanto mi riguarda, visto che mi manca comunque il tempo e diciamo, la possibilità di potermi dedicare interamente sulla, sulla periferica è che diciamo che Fanatec è plug and play. Se aggiungiamo poi che eh, voglio costruirmi tutto un ecosistema di questo tipo qua e con il brand Fanatec è ovvio che la mia scelta sia verso questo marchio qui. Il modello che ho scelto è il um, bundle uh, Podium Formula 1, quello compatibile PlayStation 4. Mm, il fatto che sia compatibile PlayStation 4 non mi interessa, anche se più tardi se io volessi venderlo, potrei, diciamo, offrire questo mio eh, volante eh, podium compatibile PlayStation 4 a più persone, quindi avrei più possibilità probabilmente di venderlo. Ma non è che ci tengo tanto a. cioè, non, non ho tenuto conto di, questo, di questa cosa qua. Quello che mi ha fatto scegliere il Podium, a parte che mi piace a livello visivo e il fatto che sia nel plug and play e che voglio costruirmi un ecosistema Fanatec, e il fatto che i Bundle con il prezzo eh, per me è più conveniente in questo momento, cioè io ho una ruota da Formula 1 con pa i paddle magnetici che costano già un botto di, di loro perché prenderli a parte costa circa 180 euro se non sbaglio, eh, quindi un volante completo ha un prezzo di 1500 euro, ragazzi perché quello è il prezzo, non è inutile che non ve lo dico, anzi basta andare sul sito. E quello che mi ha fatto eh, diciamo, fare il preordine in questi giorni è il fatto che Fanatec ha annunciato che aumenteranno i prezzi, perché si sono resi conto che attualmente tutti i DD1 fino al 7 maggio, fi, quindi fino a domani per chi ordina fino a domani, e compreso il bundle che ho scelto, tutti i DD1 non sono nient'altro che dei DD2, quindi dei motori più potenti, più performanti, castrati a livello software questo, e quindi vendere un DD1 che poi è un DD2 al prezzo di un DD1 si sono resi conto che non conviene. Quindi con una bella mail mi hanno detto caro Fabrizio, vi, se sei interessato al, al bundle Formula 1 DD1 o il DD1, prendilo adesso perché ti manteremo sicuramente il motore del DD2, da quello che ho capito io è... Che altri mi hanno confermato perché dal 7 maggio i prezzi aumentano. Quindi, la base attuale DD1 costa 1000 euro, domani, anzi, dopodomani, costerà mi pare 1200. Quindi, aumentano di 200 euro per mantenere che cosa eh, il, il fatto di potervi vendere un DD1 castrato, anzi, un DD2 castrato che diventa DD1 e offrirvi il bundle l'attuale che ho preso io è Formula 1 PS4, compatibile PS4, eh, costerà 200 euro in più, quindi mi sono detto eh, prima o poi lo, lo vorrò prendere un, un, un direct drive e quindi a, i soldi li ho messi da parte apposta, stavo aspettando perché a me preordinare non piace tantissimo e quindi di conseguenza ho detto vabbè, questo è eh, diciamo la spinta e mi ha detto preordinalo e ci ho risparmiato 200 euro. Ragazzi è una spesa molto importante sempre per quanto riguarda il mio budget e non vedo l'ora di, di averlo anche se arriverà chissà quando perché insomma il preordine è fino al 16 giugno quindi probabilmente se io sono in lista il millesimo lo riceverò che so a fine luglio che non lo so non mi importa a questo punto bisogna solo aspettare e non vedo l'ora di riceverlo per riprovare quelle sensazioni che ho provato quando sono andato a Bordeaux e avevo fatto un video su Sim Factory in cui avevo veramente apprezzato tantissimo il direct drive e cercherò, anzi no è sicuro che condividerò con mega video eh, le impressioni, l'unboxing di questo Fanatec Podium che eh, diciamo sta già facendo parlare bene di se stesso Aspetto anche il, diciamo, ritorno di Vincenzo con il suo Simcube 2, e niente, ragazzi, cosa aggiungere? E niente, sono impaziente, e eh, non vedo l'ora di potervi fare una recensione un video su questo eh, podium, Direct Drive della Fanate. noi, come al solito, ci vediamo prestissimo. Se avete apprezzato questa notiziona e questo video, non esitate a lasciare un pollice in su, Iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, ricordate di attivare la campanellina per essere notificati ogni volta pubblico un video, noi ci vediamo prestissimo da Fabris, è tutto.